tutti ragazzi come va spero bene ho fatto un nuovo acquisto il nuovo acquisto è questo qui andiamo tutti insieme ad aprirlo e a scoprire come è fatto questa volta ho ottenuto il sigillo bene ragazzone andiamo a togliere il sigillo con un paio di tronche se le trovo andiamo a togliere il sigillo avevo preso queste pinze ma mi ero dimenticato che sono dure da morire mettiamole da parte Vediamo queste altre tronchesine e togliamo praticamente questa fascetta che fa da sigillo. Tutta la fascetta, ecco qui come si apre. Molto easy. Andiamo a zoomare e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Andiamo a togliere la nostra pinza dalla sua confezione e al di sotto possiamo trovare il manuale di istruzioni dove credo ci spiegherà i vari tipi di campaggio e i vari tipi di funzionamento dei cavi. Ok, mettiamole da parte e andiamo a vedere anche tutto ciò che c'è all'interno. Questa è un'altra pinza crimpatrice, tale e quella. Questa non cambia nulla. Hanno le stesse funzioni, possono fare le stesse identiche cose, solo che hanno il prezzo uguale. Questa sta 10 euro, questa sta 10 euro non c'è molta differenza anzi l'unica differenza che c'è è che questa non è solo una pinza crimpatrice, ma anche una pinza spelacavi questa qui anche può spelare i cavi tramite questi diciamo appositi apparecchi però non è dritta anzi quando si va a fare parecchia forza tende a inclinarsi un po' vedete non ha praticamente tutta la stabilità di questo mondo eccola qui questa direi di metterla da parte ho giusto per un breve e piccolo esempio prendiamo quest'altra e capiamo a cosa serve e come funziona allora ragazzi in base alle mie esperienze ho intenzione di spiegarvi filo per filo a cosa serve e come si utilizza questa pinza crimpatrice che non è solo una pinza crimpatrice ma è anche una spella cavi. allora qui in alto ha la funzione di spellacavi come possiamo notare Praticamente si avvicina a questa parte qui, questa mantiene fermata praticamente il cavo, questa è la parte che taglia e tirando vediamo che così si spella il cavo. Invece quest'altra parte serve per eh, praticamente decidere qua di quanto spellare il cavo. Ora andiamo a prendere un cavo e vediamo come funziona. Essendo io un elettrotecnico e non un elettronico userò questa pinza su cavi di sezione per lo più da 2,5 quindi ho preso un cavo, una piccola matassa di cavo di sezione da 2,5 mm. Andiamo prima di tutto a provare a spellarla con questa praticamente distanza. Basta inserirlo fino in fondo, allarghiamo un po' direi perché l'ho stretta al massimo, prima perché l'ho provata con una, una parte piccolissima, un cavo piccolissimo. E proviamo così se funziona. Ok. Mi è cavo. questa diciamo è la misura standard per eh, chi vuole praticamente eh, fare un impianto elettrico alla fine non servirà una misura molto più grande di questa se vogliamo una misura più grande di questa basta semplicemente a mandare indietro questa levetta qui fino a questo massimo qua poi sempre con la nostra pinza eh, pinzatrice possiamo praticamente Uh, spellare uh, tagliare il cavo ecco non spellare scusatemi tagliare il cavo eccolo qua con questa parte qui questa è una piccola lama vedete una piccola lama ora andiamo a provare a spellare il cavo ok non servirà mai di questa sezione così grande però potrebbe servire non si sa mai magari per fare un'aggiunzione magari per uh, fare uh, un'aggiunzione fra più cavi all'interno di un uh, forbox box all'interno anche di un mammut uh, cosa molto difficile ma più nei forbox, ok raga io direi di passare avanti tagliando praticamente questa parte qui semplicemente così ecco fatto ora andrò a prendere un'altra valigetta che non c'entra con il kit della Parkside Scusate ho messo sotto il telecomando del faretto Per eh, mettere un po' più in evidenza Da prendere un'altra valigetta con all'interno altri capicorda E faremo varie prove su altri capicorda Se notate questa valigetta qui è perché ci ho buttato disinfettante appena comprata Non si sa mai La prudenza non è mai troppa Ok raga questa è la mia piccola casettina personale Dove che ho usato negli anni e che uso ancora dove praticamente tutto ciò che utilizzo ok andiamo ad aprire e possiamo notare che all'interno ho questi connettori qui che sono stra comodissimi e sono sempre da crimpare costicchiano un po' però sono comodissimi ne vale la pena ok non sono da usare all'interno di un impianto civile, cosa che sconsiglio altamente, ma per chi vuole fare una piccola cosa hobbistica e uh, deve fare dei connettori che si devono sganciare e agganciare rapidamente, questa è un'ottima soluzione. Poi abbiamo questi altri qua che sono sempre dei capicorda. Ecco qua, da due misure diverse. Uno da 2,5, uno da un mm e dopo andremo anche a crimpare anche questi. Qui abbiamo altri capicorda come simili a quelli ma di diverso tipo diverso diametro e diverso colore eccoli qua questi due hanno più o meno lo stesso diametro il rosso è leggermente più piccolo rispetto al blu questo sarebbe per la, uh, la messa a terra quindi sarebbe messa a terra Positivo negativo, quindi messa a terra, fase neutro. Poi ho anche questi piccoli ganciotti qua. Che purtroppo finito, li ho finito, li ho usati proprio in maniera industriale. Questi sono ottimi per uh, fare eh, co i collegamenti al di sopra del motore, chiudiamo questa valigetta, mettiamola da parte. Dopo la useremo e ora prendiamo quest'altra, quest'altra valigetta che ha praticamente all'interno quasi le stesse cose. Questi qui sono come quelli che vi ho fatto vedere prima, solamente che sono aperti, quindi vanno all'interno, vanno bene all'interno uh, di, um, non so, magari qualche uh, protezione termica. Poi ci sono anche questi altri che sono più piccolini e sono a cerchietto chiuso. Questi sempre vanno bene su motori, però di piccola potenza, non con grandi assorbimenti, se no si brucia tutto. Ok. Quindi abbiamo altri leggermente più grandi, qua ne abbiamo altri leggermente più grandi. Oppure sono di sezione uguale? Non so, non ho visto, sinceramente. Ora controlliamo immediatamente. No, sono uguali, solo che uno è per il positivo e uno per il negativo. Ok sono praticamente uguali. Questi e questi qua si usano per fare delle giunzioni fra più cavi. All'inizio pensavo fosse guaina termorestringente con all'interno stagno, poi andando a vedere, meglio non è così. Ce ne dovrebbero essere anche altre di queste, mi sembra. Ecco qui, per esempio, queste qui rosse. Ci sono anche queste altre blu qui sopra. Invece qui ce ne stanno ancora altri. Questi invece sono praticamente dei connettori. Stavo dicendo che praticamente ci sono sia i blu che i rossi. Di entrambi i colori se magari riesco a prenderli. Ammesso che riesco a prenderli. Eccoli qua. Lo stesso colore. E comunque ovviamente ci sono anche i loro agganci. Che sono praticamente questi altri. Ci sta sia il maschio che la femmina. questo è il maschio questa è la femmina ok ora ho messo rosso e... e celeste ma non fa niente ecco qui rosso e rosso ovviamente ci sono anche i celesti fa un po' di fatica entrare ma non fa niente qui ci sono anche i celesti e qua ci sono altri tipi di praticamente eh, capicorda sempre per quanto riguarda eh, gli impianti industriali poi invece ci sono questi altri qua come capicorda come abbiamo visto quelli di prima dove vanno inseriti i cavi all'interno questi qua sono una cosa praticamente divina e nulla ragazzi ora andiamo a fare un paio di prove e andiamo a provarli un pochino questi capicorda vediamo un po come crimpa la pinza e come funzionano allora ragazzi sono andato a prendere un piccolo spezzettino di cavo cioè questo qui andiamo praticamente a tagliarlo, fatto, semplicissimo ora bisogna prendere una giusta misura direi che più o meno così potrebbe bastare magari anche qualcosina in più non troppo, non esageriamo purtroppo trovo un po' fastidioso questo sistema scatti che è un po' duro, non è tanto facile ok, andiamo a spellare il cavo lo prepariamo per entrare all'interno uh, dei, uh, dei capicorda andiamo ad aprire la nostra valigetta prendiamo un capicorda adatto a questa sezione questa dovrebbe essere 1,5 non vorrei sbagliarmi e dovrebbero essere questi qua neri quindi dovrebbe andare bene perfetto al millimetro è entrato probabilmente andava bene anche più lungo c'era bisogno di farlo così corto quindi procediamo ad allungarlo ancora un po vedete però sinceramente potrebbe andare bene anche così che alla fine la misura è più o meno giusta è quella vabbè non fa niente andiamo a pimparlo lo stesso e vediamo come funziona ecco qui queste praticamente queste parti qua che vedete qui sono per le varie misure per chi i vari tipi di, um, di questi capicorda. facciamo con la misura più piccola ecco qui mettiamo un altro punto più sopra ecco qua e non si muove più perfettamente incastrato e sto facendo una determinata forza ma non si muove neanche di un millimetro perfetto andiamo da quest'altra parte andiamo a provare l'altra funzione di questa pinza sempre con i capicord quindi tagliamo il cavo spelliamolo va bene della stessa misura non vi preoccupate l'ho fatto anche più corto facciamolo un po' più lungo vabbè non fa niente va bene anche di questa misura qui andiamo a prendere uno di questi capicorda qua e andiamo a crimparlo ok va inserito il filo all'interno anche se sbuca un po' fuori non fa niente non vi preoccupate non è un errore inseriamolo all'interno della nostra pinza crimpatrice proprio qui dove stanno i tre puntini e andiamo a crimpare ecco qui e uno è fatto e facciamo anche il secondo punto anche il secondo è fatto ok il crimpaggio è riuscito più o meno quasi perfettamente ora mi met farò mettere a fuoco ecco qui è uscito più o meno quasi perfettamente i cavi non sbucano al di fuori quindi direi che il crimpaggio è riuscito io questo prodotto vi consiglierei di acquistarlo ognuno fa le sue considerazioni io vi consiglierei di acquistarlo, poi vedete voi se acquistare un prodotto come questo o anche un prodotto più professionale. Un prodotto più professionale che costa solo 10 euro in più. La differenza non è molta per quello che costa, direi che è ottimo. Ah, sono uscite anche le fascette, mi sono dimenticato di dirvelo. Vi lascerò il link sia di una pinza uh, spellatrice che una pinza crimpatrice professionali più o meno diciamo per hobbyistica sempre ma eh, nell'ambito un pochino più professionale rispetto a questa qui che comunque fa il suo dovere va bene se ne riesco a trovare una simile a questa rimango sempre il link in descrizione così rimarrò anche il link dei miei social ragazzi vi ricordo che ho lasciato in descrizione dei eh, link, eh, link amazon con affiliazione amazon per acquistare praticamente questi prodotti vi ricordo che oltre L'acquisto di questi prodotti, vi ho rimasto anche dei link per andare a vedere uh, i miei vari social, cioè TikTok. questo poi lo pulirò, non vi preoccupate, TikTok, uh, Instagram, Facebook, Whatsapp, no, Whatsapp no, Telegram, si. Sì. Ragazzi! Io per questo video vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao, belli!